Uno dei valori aggiunti di Geofluid fin dalle ultime edizioni, in modo particolare in queste ultime edizioni, è la parte convegnistica. C'è sempre un ricco programma e soprattutto un programma di altissimo livello e di altissima qualità, un programma messo a punto soprattutto con la collaborazione di tante associazioni di categoria ma anche di tante aziende di questo settore. Per entrare nei dettagli un po' di questo programma, di questa edizione 2021, parliamo con Marco Orsi, geologo che fa parte del Comitato Tecnico di Scientifico di Geofluid. Marco, il programma di quest'anno qualche cosa di particolare che davvero lo caratterizza e le eleva ulteriormente? Allora, assolutamente da sempre Geofluid si connota come la manifestazione italiana che ha il più elevato livello di integrazione e di collaborazione tra il mondo. Accademico, il mondo professionale, progettuale e il mondo dell'imprenditoria del settore. L'offerta convegnistica è sempre stata estremamente di livello a Geofluid. Quest'anno siamo riusciti a elevare ancora un'offerta che tradizionalmente era già molto buona. Eh, portando con noi ancora più eh, associazioni e soprattutto focalizza, focalizzandoci sugli aspetti ambientali, ambientali della perforazione e sulle possibili applicazioni delle tecnologie cito solo la geotermia, eh, prima di tutto cioè quella tecnologia che ci consente di estrarre energia pulita dal sottosuolo e utilizzarla direttamente nelle nostre abitazioni per riscaldare, il, eh, riscaldare gli ambienti per climatizzare gli ambienti, ecco solo per questo aspetto ci saranno tre eventi convegnisti e dei corsi specialistici, poi la perforazione dei pozzi d'acqua, poi la gestione dei rifiuti di perforazione e le gestioni ambientali e la sicurezza dei cantieri in genere. Questa è una panoramica breve di quello che il Comitato Scientifico di Geofluid ha messo in pista. Marco, questo è un ulteriore segnale, un'ulteriore dimostrazione di quella svolta green, come abbiamo detto fin dall'inizio da un po' di anni sta caratterizzando e elevando ulteriormente il livello proprio di eh, geofluid. C'è molta richiesta dagli operatori del settore proprio verso quelle che sono, diciamo, la filosofia green in quest'ottica di ah, lavoro. Assolut assolutamente sì, c'è molta richiesta di filosofia green, c'è molta consapevolezza e noi del Comitato Scientifico siamo convinti che la filosofia green passi anche dall'istruzione, dalla consapevolezza, dalla conoscenza di tutti gli stakeholder a tutti i livelli, di tutti i portatori di interesse, di tutti gli operatori, quindi abbiamo pensato non solo dei convegni per così dire, di elevato livello per professionisti estremamente preparati della materia, ma c'è anche una seconda linea che si chiama pillole D, che serve all'introduzione a determinate tematiche. Ad esempio oggi ci saranno le pillole di geotermia, in cui io e altri docenti universitari ogni giorno al pomeriggio, a un'ora prefissata, alle ore 16, Teniamo un'ora di lezione non dedicata agli specialisti, ma a chiunque voglia venire e ci voglia chiedere come che cos'è un impianto geotermico, come funziona, come posso imparare a farlo. E cerchiamo di portare a loro la conoscenza, perché la conoscenza è vera conoscenza quando è diffusa, quando è democratica, quando è per tutti, non è solo quando è elitaria. Benissimo. Grazie allora a Marco Orsi del Comitato Tecnico Scientifico di Geofluid, tutto il programma completo ovviamente sul sito di Geofluid con tutto il programma di tutti i convegni. Grazie.